Grazie Presidente, con questo emendamento eh, andiamo ad, um, a toccare una serie di aspetti molto importanti in realtà, e è un emendamento che riguarda il, tutti i, i procedimenti amministrativi eh, lavorati dal, dalle strutture e, e diamo come indicatore di... Appunto di riproduttiva delle strutture rispetto dei tempi stabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi. E che vuol dire in sostanza? Questo nel corso dei due anni e mezzo di lavori di commissione abbiamo incontrato eh, molto spesso dei problemi di eh, scarso coordinamento tra eh, strutture che devono lavorare uno stesso procedimento. Mi viene in mente ad esempio un progetto su un impianto sportivo presentato in sesto municipio dove c'è bisogno della necessità di un parere, del parere del municipio ma anche del parere del Dipartimento Sport, ma anche del parere del SIMU. E mentre la legge prevede che entro 90 giorni questi procedimenti ricevano una risposta, questo ecco, non, eh, solitamente non avviene. E quindi, grazie a questo eh, emendamento, secondo me riusciremo a, a dare risposte come amministrazione in tempi più rapidi per, a beneficio di tutti. Grazie.